ZOMBIE APOCALYPSE E... dunque adesso eh, non lo so, mi sa so che mi lavo la faccia perché ho già fatto colazione e tutto il resto, non so ancora che altro video probabilmente, ma sono pieno di contenuti da voler fare quindi non lo so neanche io se riesco a farli tutti questi contenuti volevo farli anche uno per Instagram ma <ride> non ho idea uh, vabbè, niente e quindi quindi non lo so Va bene, dai, ci vediamo dopo. Anzi, prima vi dico che adesso devo andare in bagno, appunto, lavarmi i denti dalla mia faccia e poi eh, prepararmi per uscire di casa. Non so neanche se vi porto con, con me perché vi ho appena detto che non sono più abituata a fare video all'aria aperta. Beh, non ne ho idea. Sono disabituata, posso dire... No, è come se fosse di nuovo nuova, questa cosa di fare i video all'aria aperta. Boh. C'è chi è coraggio di fare i video all'aria aperta, ma io l'ho totalmente perso. L'ho scemato, questa cosa di fare video all'aria aperta. Boh, vabbè. E per tempo qui il mio amico elastico, che è tutto mezzo smollato, tutto mezzo slabrato. Ma boh, vabbè, dettagli. Vedete, questo qua è brutto, vedere ma la verità e quindi niente allora ho fatto il letto ho cambiato lenzuola e adesso andando, e niente quindi alla fine sto cercando di eh, fare tutti, tutti questi video quindi cosa volevo dirvi? ah si sì, ho cambiato lenzuola ho cambiato i cuscini e, e l'ultima cosa non mi resta che eh, lavar mio ok mm -hmm. Allora, non so neanche io devo mettervi se mettervi in bagno o meno per lavarmi la faccia. No, forse è meglio che mi ha Sono in bagno come avevo detto, vabbè, non l'avevo detto, però ho detto non vado in bagno la faccia con voi, c'è solo qua. Comunque, sto lavando il viso con questo. Scusate come era sottofondo la matrice, ma questo è questo che qui, pigliate non dico niente. Acqua le rose, ovvero latte intelligente, acqua le rose, che vabbè. Da Robert, non so come a ah, quale è da Roger, Nulla. Mi lavo con questo che è molto delicato sul viso: mi piace e eh, eh, non mi brucia gli occhi. Diciamo la verità. Eh, appunto, per delicato sul viso, lo adoro. Più degli altri detergenti, chissà per quale motivo. A parte questa, che questa mi strucca, ma mi toglie anche di grigio, me ne sul viso. Però, per adesso, parlo di questa. ok adesso vado di crema perché mi sa che per oggi non le metto cioè non mi rifaccio le sofiglia vado così come sono non lo so devo proprio per ripensarci sì che lo so che la crema non si prende da così ma... <ride> ma per oggi vado così non è un bella cosa non è per niente bello quello che sto facendo ma non pegliate sempre ragazze <ride> Questa è la crema acqua e rosa, sempre in combo con quell'altro detergente, con quel detergente che vi ho fatto vedere. Anche questa non è male, mi piace e mi lenisce. Non è per forza eh, obbligato o obbligata tra virgolette a utilizzare quello che vedono da altre ragazze, ognuno ha le proprie esigenze quindi usa quello che vuole, ovviamente, come credo che sia giusto fare e usare. Soprattutto io ho i miei prodotti qua li utilizzo quello che ho perché se prendo prodotti costosi non va bene per niente. Oddio, ma cosa c'è, vabbè. E niente, questo è quanto. Io vorrei usare Lancome ma è troppo costoso, quindi uso quello che ho Poi che me ne frega di lancom, che me ne frega di Oro di Chanel, uso quello che ho a mia disposizione ovviamente. Cioè, avrei un campioncino di tutti quelli che ho illuminato, però le utilizzo quando. Una volta di papa e niente. Una volta di Papa E niente, allora, ora ho fatto tutto quanto, il resto, la mia skinchera fatta <ride> già e che dire ora, siccome sono 14 già 14 minuti di registro quindi mi conviene chiudere il video, salutarvi perché no e proseguire a farne un altro magari in giro per palau non lo so, vediamo è vero, non può interessare a nessuno ma non lo so, il mio piccolo proverò a fare altri video se riesco se no ci chiamen non muore nessuno se non faccio sono un video per farlo. Che ne sono a proposito? Non so se si può vedere da qui. Sono le 10.19. Benissimo. Fantastico. Top. Quindi alle 10 dovrei già aver fatto iniziato il video. 15 minuti video. Ciao. A presto. bacio. Vi voglio bene. E niente. Attivate la campanella se vi iscrivete. E commentate. Spolliciate. E ci vediamo in un altro video. Ciao.